è uscita la nuova versione di Blender con supporto a lungo termine la 2.83 e allora dobbiamo andare ad aggiornare un po' alcune cose che avevamo imparato e che sono cambiate perché ci sono state diverse modifiche a Grease Pencil nella nuova versione. In questo momento ho diviso il mio schermo in due e eh, a sinistra c'è la versione 2.83 di Blender e a destra la versione 2.82, quella che abbiamo usato finora. Allora in entrambe adesso di nuovo faccio partire Blender nella modalità 2D Animation, così vediamo un attimo subito le principali differenze almeno a livello di interfaccia. Tenete conto in questo momento che stiamo vedendo un'interfaccia eh, quasi verticale perché lo schermo è diviso in due. Comunque, principalmente, gli elementi sui quali vorrei farvi prestare attenzione sono che eh, nella 283, prima di tutto, in 2D Animation, la palette evidenziata è la prima, quella con gli strumenti, mentre nella 282 era il Grease Pencil. Ovviamente posso cliccare qui e avere lo stesso pannello, o qua giù e avere lo stesso pannello di là. Comunque, principalmente, la cosa sulla quale dovete porre più attenzione è questa. su nella 2.83 abbiamo una piccola casella in cui se clicchiamo possiamo scegliere dei colori non in questo momento vediamo perché comunque colori che vediamo anche qua giù mentre invece nella 2.82 non ci sono quella è la principale principale modifica della quale dovremo discutere e in particolare notate sulla 2.83 che tra gli strumenti ce n'è uno nuovo quindi ho draw fill erase e questo qua nuovo che si chiama Tint, che vedete che di qua non c'è, c'è subito dopo Cutter. Quindi eh, in pratica è stata aggiunta la possibilità di dare un colore ai singoli punti del segno. Abbiamo imparato che bisognava creare un materiale per ogni colore, nella nuova versione di Blender finalmente potremo colorare anche uno stesso materiale eh, con colori diversi. La cosa la spiegherò meglio in un secondo video. Intanto in questo primo video andiamo a vedere le altre piccole differenze che possono esserci. Scrivo qui in mezzo 2.83 così sappiamo qual è. Mentre di qua Clicco e ci scrivo 2.82. Intanto possiamo già notare un pochino un comportamento diverso della matita che di qui sembra essere più leggera rispetto a quest'altra. Guardate anche in alto i materiali. Solid, Stroke, Black. Sono cambiate un po' di cose. Se trascino questa barra col tasto centrale ricordatevi che potete sempre trascinare quelle barre che sono molto lunghe col tasto centrale. Quindi essendo stata aggiunta questa casella dopo i materiali. Adesso radius viene un po' dopo rispetto a prima, però vediamo che ci sono più o meno le stesse cose e in fondo come sempre c'è la possibilità di scegliere i livelli. In quello nuovo ci sono sempre dei livelli già pronti lines e fills esattamente come in quello vecchio. Questo comportamento diverso della matita probabilmente è da ricercare in questo raggio di base che è più leggero. Proviamo a mettere 25 e a riscrivere. No, comunque la sensibilità alla pressione per esempio è diversa perché strength qua è 0.6 e 0.6 anche qua però per qualche motivo questa scritta viene più scura, quindi già questa può essere una piccola modifica, non è, non è un granché. Andiamo nella palette dei materiali a vederli e quindi qua sotto materiali e qui sotto materiali eh, allargo in maniera che si possa vedere meglio le due palette. Vediamo che hanno principalmente cambiato nome ma rimangono gli stessi, cioè il nero, il rosso, hanno, hanno solo cambiato nome. Si comportano in maniera un po' diversa perché Red prima scriveva così, adesso Red in realtà usa, vedete il nome, Square Strokes e infatti è in modalità Squares invece che in modalità Line. E quindi eh, se volessi il comportamento di prima devo di nuovo scegliere line e allora vedete che la linea viene unita. Abbiamo visto queste cose, infatti hanno chiamato adesso squares, quelli che prima si chiamavano boxes. Quindi il comportamento è simile, eh, solo che invece di boxes gli hanno cambiato nome e l'hanno chiamato squares. E per quanto riguarda invece i riempimenti, adesso andiamo per esempio a solid fill, che è eh, quello che prima si chiamava gray. Se io qua faccio una zona riempita e la faccio anche qui, possiamo notare che nei riempimenti qualcosa è cambiato. Ricordate, potevamo scegliere solid, gradient, checkerboard o texture. Adesso abbiamo solo solid, gradient e texture. È stato completamente rimosso il riempimento a scacchi, non c'è più. C'è il riempimento texture che eh, probabilmente può andare a fare lo stesso lavoro, insomma. Come vedete sotto texture è cambiato anche leggermente. Andiamo un attimo a vedere gli altri. Eh, solid è rimasto uguale. Gradient. Abbiamo di nuovo Linear e Radial erano quelli che abbiamo. Linear e Radial sono ancora quelli che abbiamo. Sono cambiati un po' di nomi. Questo che era Mix Factor eh, è diventato adesso Blend. Eh, come vedete il colore secondario qui aveva un alfa e qui non ce l'ha, quindi eh, qui era trasparente il colore secondario di default all'inizio, invece adesso è completamente non trasparente. Sono piccoli cambiamenti. Location X da, eh, come vedete è impostato a meno 0,5 invece che a 0 come è impostato in quello vecchio. Comunque sono tutte piccole variazioni ma di cose che già conosciamo. Anche Scale è finito qua in fondo, e eh, Rotation è stato messo a metà strada, prima c'era Angle che era laggiù ma come vedete fanno le stesse cose. Andiamo a prendere due colori più vistosi, eh, un rosso e un blu e andiamo anche di qua a scegliere un rosso. E un blu quindi qui sono solo state spostate ma i funzionamenti sono più o meno gli stessi mentre appunto andiamo a guardare il riempimento texture con il riempimento texture eh, qui abbiamo un base color impostabile fin da subito eh, prima era la voce se vi ricordate uses stencil mask e potevamo scegliere un colore eh, andiamo a scegliere una texture, vado a prendere una texture di quelle che avevamo già usato in altre lezioni, quella punta di pennello e vado a prenderla anche nella versione 2.82, l'avevamo usata in una delle scorse lezioni. Come vedete nella 2.82 dovevo premere Use Stencil Mask e scegliere un colore. Nella nuova versione lo stesso lavoro viene fatto qui, da questo base color. Se noi scegliamo un base color diverso, adesso abbiamo questa voce blend che ci dice quanto questo colore deve cambiare il colore originale della texture. Vi ricordo che questa è una texture completamente nera. Se mettiamo blend a 0, questo base color non fa niente. Quindi è del tutto simile a togliere la spunta a use as a stencil mask quindi adesso in pratica è come se questa fosse sempre spuntata nella nuova versione qui ci, si, ci fosse sempre un colore scelto e se non lo vogliamo dobbiamo semplicemente portare il blend a zero ovviamente questo location x e y ha lo stesso scopo di offset x e y precedenti c'è la rotazione che come abbiamo visto ho preso il ha preso il posto di angle ma solo come notazione non come funzionamento qui c'era un'opacità della texture nella nuova versione l'opacità della texture sembra essere scomparsa e più probabilmente sarà meglio ottenerla tramite l'opacità del livello su cui andiamo a disegnare clip image ha lo stesso significato di prima Rimuovo ora la texture, torniamo un attimo a una modalità di riempimento pieno e appunto scegliamo un colore diverso dal rosso per non fare confusione col materiale rosso e andiamo a vedere un cambiamento invece importante per quanto riguarda le opzioni di fusione dei livelli. Allora noi adesso siamo sul livello lines che sta al di sopra del livello fills e abbiamo un valore di opacità del livello notate come si comporta già in maniera migliore ora guardate questa cosa l'avevamo imparata faccio due forme creo una prima forma e una seconda che si sovrappongono quando abbassavo l'opacità precedentemente quello che succedeva era che la trasparenza mi rivelava il segno effettivo che stava sotto ora abbassando l'opacità del livello non ho più questo effetto, quindi è davvero un'opacità dell'intero livello, non del segno. Se volessi ottenere nella nuova versione a sinistra la stessa cosa, questa è l'opacità del riempimento, giustamente. Quindi se io abbasso l'alfa del mio materiale, allora sì che le pennellate tra loro si mischiano. E succedeva anche prima, a dire il vero. La cosa strana appunto era prima che nel momento in cui andavo ad abbassare l'opacità di un livello era come se abbassassi l'opacità dei materiali di quel livello. Adesso il funzionamento è più coerente e quindi abbassare l'opacità di un livello significa abbassare l'opacità di tutto quello che c'è disegnato nel livello nella sua interezza. Un'altra cosa importante è questa, Use Lights. Eh, nella nuova versione di Blender, Grease Pencil reagisce alle luci di scena. Adesso noi non l'abbiamo mai usate finora, ma quello che è importante capire è che se vogliamo che si comporti come prima, bisogna togliere questa spunta a Use Lights. E allora i colori saranno come prima del tutto indipendenti dall'illuminazione. Notate che questa spunta è per ogni livello, use lights, quindi singoli livelli possono o meno reagire alle luci di scena. Vedremo con calma. Un'altra aggiunta importante che si vede qui è questo masks. Sono le maschere per nascondere un livello superiore rispetto a quello inferiore. L'avevamo imparato nella lezione sui livelli. Adesso preparo un momento un esempio. Ho ricreato una situazione simile a quella che avevamo creato l'altra volta, cioè ho dei livelli di disegno eh, nei quali ho appunto chiamato questo terra che contiene la parte marrone, questo montagna che contiene la parte verde e un livello di ombre in modalità moltiplica messo sopra. Di qua ho creato la stessa cosa quindi c'è un livello terra. Che contiene il marrone, che ovviamente contiene anche le altre cose ma non fateci caso, un livello montagna e un livello ombre che è in modalità moltiplica. Allora la prima cosa da notare prima di tutto è che l'opacità del livello moltiplica adesso funziona meglio come tutte le altre opacità sono state sistemate mentre moltiplica bene o male ha sempre funzionato eh, quello, quelli che funzionavano un po' meno bene erano add eh, Overlay. Adesso funzionano meglio le sovrapposizioni di livello. Comunque, guardate, quello che potevamo fare, vi ricordate, era eh, la possibilità di mascherare questo layer in maniera che la parte che sborda venisse cancellata e rimanesse solo la parte sovrapposta al disegno già esistente sui livelli sottostanti. Ma il comportamento precedente era questo. Che eh, si poteva solo scegliere di tagliare la parte eccedente a tutti i livelli sottostanti, quindi montagna e terra messi insieme. Nel momento in cui si premeva questo tasto, lo avevamo visto nella lezione sui livelli. Ora questa voce MASKS serve a rendere questa cosa più semplice. Nel momento in cui attivo qui questo valore vedete che si spunta la casella MASKS per cui è uguale a premerla qui. Ma mentre prima il comportamento standard era che veniva tagliato il contenuto eh, corrispondente all'esterno di tutti i livelli sottostanti adesso posso decidere. Qui nelle maschere devo aggiungere quali livelli voglio che facciano da maschera. Quindi per esempio se scelgo solo terra, come vedete adesso l'ombra è tagliata solo all'esterno del livello terra. Che notate se tolgo il livello montagna, il livello terra si estendeva anche un po' più in su e quindi correttamente viene tagliato lì. Potrei scegliere ovviamente di aggiungere anche montagna ed ecco che il comportamento è uguale a quello di prima, posso anche disabilitarli momentaneamente. Posso anche toglierli con il meno, comunque, e posso anche invertirne il funzionamento con questo tasto. Questa è una modifica molto grossa che rende molto più versatile il sistema di mascheramento di un livello attraverso gli altri. E come dicevo, anche andiamo, vado per esempio adesso a creare un livello lucid. Ora che ho questo livello luci, mi ci sposto sia di qua che di là, vedete, luci. Se disegno nella nuova versione e se disegno nella vecchia versione, il, il comportamento è completamente diverso. Prima la modalità add era difficilmente utilizzabile e cambiando l'opacità non si otteneva davvero qualcosa di sensato. Mentre invece adesso notate anche se per esempio appunto vado qui dove eh, qui quando uscivo, eh, creava questo valore negativo, stranissimo, adesso ha un comportamento molto più normale e l'opacità funziona. Adesso abbiamo anche hard light, eh, sono un po' cambiati i nomi, I, prima avevamo overlay che aveva un funzionamento un po' più accettabile, Overlay adesso non c'è più Hardlight. Per chi conosce Photoshop, è un'altra modalità di fusione livello. Sono rimaste le altre sottrae, moltiplica e dividi. Comunque, insomma, prima ADD era difficilmente utilizzabile. Adesso la modalità aggiunge, appunto, ADD significa aggiunge, è molto più facile da utilizzare. Creiamo un nuovo documento di tipo general. Questo non lo salvo. File, new, general. Guardate, adesso eliminando un attimo il cubo principale, se qui vado a fare un nuovo oggetto Grease Pencil, quindi eh, aggiungi Grease Pencil e scelgo Stroke e creo un oggetto Grease Pencil, lo creo anche nella nuova versione Grease Pencil Stroke, questa parte non è cambiata, però notate adesso vado in Draw Mode nella modalità nuova vado in raw mode nella versione vecchia quello che posso notare qui è che questi erano gli strumenti a disposizione prima questi sono gli strumenti a disposizione adesso come vedete c'è in più un pencil soft eh, c'è in più un eh, airbrush erano una lista diversa comunque ricordatevi che alla fin fine sapete che questi sono solo impostazioni già pronte e quindi in realtà possiamo anche ricrearcele come abbiamo visto nella lezione sui pennelli però sappiate che sono a disposizione delle voci diverse nel momento in cui andiamo a creare un nuovo oggetto Grease Pencil nella modalità normale e scegliamo Stroke gli strumenti a disposizione sono diversi. I materiali nella modalità appunto di creazione di uno stroke sono praticamente gli stessi. È importante discutere un attimo un'altra cosa. Allora adesso zoom sulla scena sia di qua che di qua. Questo è un segno nero. Ora invece utilizzo un materiale diverso, un materiale bianco e traccio un altro segno, un materiale rosso. E traccio un altro segno vengo qui faccio la stessa cosa i materiali ci sono però siccome reagiscono alle luci potrebbero comportarsi in maniera diversa adesso sono sul livello lines in cui c'è scritto use light se io invece di red andasse a prendere gray, il materiale di, che viene riempito traccio qua un segno vado anche qui con il materiale gray a tracciare un segno questi sono segni nello spazio, questi anche. Questa parte qui di segni nello spazio è soprattutto nella seconda parte del corso che magari chi di voi sta seguendo il primo modulo ancora non ha visto. Comunque non preoccupatevi, volevo solo mostrare in Object Mode vado di nuovo in Object Mode anche qui, c'è una luce. Se sposto vicino al mio oggetto grease Pencil, la sposto qui, sembra non essere cambiato niente. Ma ricordatevi che stiamo vedendo la scena in questo modo, nella modalità solida. Dovreste spostarvi sempre nella nuova versione, ricordatevi, nella modalità dei materiali, altrimenti alcuni eh, materiali non li vedete correttamente. Ma soprattutto se mi sposto nella versione renderizzata, allora sì che vedo la differenza. Nella versione renderizzata prima è del tutto ininfluente dove questa luce si trovi rispetto al mio disegno, mentre nella nuova versione la luce agisce sulla scena e quindi il comportamento è, è molto strano rispetto a prima, è come se questo fosse un piano che viene illuminato dalla luce. Quindi nell'impostazione di base se voi fate un rendering potreste trovarlo con dei colori diversi perché dipende da quanto è lontana oppure anche quanto è colorata questa luce. Io adesso ho colorato la luce e ovviamente il mio disegno sembra di colore rosso ma in realtà non lo è, è il colore della luce. Se lo metto, se faccio una luce di colore leggermente azzurrino, questo segno qua sotto resta rosso, questo grigio e questo bianco si colorano. Se ovviamente vado a scegliere un colore di luce molto forte, ecco che anche il segno rosso comincia a essere influenzato dal colore della luce e quindi assume delle tonalità diverse. Quindi questo nuovo funzionamento può essere spiazzante per chi pensava prima di semplicemente disegnare e basta. Se vogliamo ripristinare il comportamento precedente, è sufficiente nell'oggetto Grease Pencil, nei layer in cui non vogliamo che le luci agiscano, togliere la spunta Use Lights. Ed ecco che il funzionamento sarà uguale a quello di prima, quindi adesso questo è un disegno che non reagisce in nessun modo alla presenza di una luce su questo specifico Layer Lines. Invece appunto a livello Colors ha ancora Use Lines, quindi possiamo sceglierlo livello per livello. Ricordatevi appunto questa differenza e vedrete anche per la questione colori che è meglio sempre utilizzare grease Pencil nella modalità o renderizzata o eh, questa, quella con i materiali, il Viewport Shading perché non sempre nella modalità di base, quella con gli oggetti grigi per capirsi, vedrete i corretti colori di Grease Pencil. Quindi ricordatevi anche questo che normalmente è meglio posizionarsi in questa modalità eh, oppure appunto meglio ancora in quella renderizzata completa con le luci e tutto. E così avrete veramente un'idea di quello che è il vostro disegno. La parte sui colori la vediamo in una prossima lezione perché è ancora più importante e un cambiamento più grosso, intanto, grazie e alla prossima.